Ciao, mi chiamo Daniele e ti voglio parlare di dropshipping su Ebay. Se è possibile guadagnarci, cosa serve per iniziare e perché la maggior parte delle persone falliscono. Resta con me. Dropshipping su Ebay, sicuramente ne avrai sentito parlare in giro su YouTube, specialmente se frequenti i, i video americani dove se ne parla molto, forse non è la prima volta che ne senti, ma te ne voglio parlare e tu voglio dare la mia opinione su questo, come saprai o forse non sai se è la prima volta che entri nel mio canale il dropshipping su ebay è una delle mie forme di guadagno e voglio esprimere alcune delle mie opinioni al riguardo. Prima cosa per chi non sa cos'è il dropshipping ti spiego velocemente di cosa si tratta il dropshipping è un business model dove tu fai vendita a dettaglio a cliente senza avere la merce in magazzino dove il fornitore che tiene in giacenza la tua merce che già hai in tuo possesso o ancora non hai spedisce per te direttamente al cliente quindi tu non dovrai occuparti della spedizione non dovrai occuparti del magazzino ma dovrai solo occuparti del marketing di vendere il tuo prodotto e di spedirlo e eh, di dare supporto al cliente su youtube, nei blog, specialmente americani come si parla che il dropshipping su ebay è morto perché ci sono varie forme di dropshipping su ebay, su shopify, su amazon, su etsy e eh, tante altre eh, ma quello diciamo, che è stato più famoso per molto tempo è stato quello su eBay eh, ormai sarà dal 2015 che si dice che non porta più eh, profitto, che non porta più denaro eppure c'è gente, compreso a me, che ancora fa molti soldi semplicemente vendendo su eBay quindi la vera domanda è perché si dice che è mostro? Eh, prima di tutto dovete capire che è un business model quindi non può morire fino a quando non muore tutto l'intero settore del retail, del commercio, dell'e-commerce ed essendo ancora solo il 35% superiore giù del commercio mondiale eh, il commercio online possiamo dire che ancora è solo agli inizi quindi su questo non ci sono dubbi il problema è che la maggior parte delle volte le persone falliscono e quindi cominciano a dire che non è più profittevole, che non è più conveniente perché fanno degli errori magari da principianti o del, fanno degli errori abbastanza gravi che non gli permettono di guadagnare o non gli permettono di continuare a guadagnare. E vorrei un attimo parlare con te degli errori più comuni che la gente commette iniziando vendere il dropshipping su ebay. Il primo errore è il volessi arricchire più in fretta. Molti vogliono iniziare a fare dropshipping e cominciare a vedere soldi fin dal primo giorno. Invece non funziona così. Dropshipping è un business serio, hai bisogno di studio, di lavoro e di tempo per farlo crescere, come qualsiasi altro business. Quindi se tu inizi oggi e vuoi iniziare a fare dropshipping, non ti aspettare di vedere più un guadagno in una settimana o in due settimane, se ancora non sai nemmeno cosa stai facendo. Hai bisogno di tempo per scalare il business, avviarlo e, e attuare le giuste strategie di marketing. Il secondo errore, secondo me più grave di tutti, è il non conoscere ebay. E non intendo conoscere senza sapere mettere in vendita un oggetto o semplicemente sapere come funziona il sito, ma intendo delle politiche ebay, cioè sapere come funziona il customer service di ebay, cosa si aspetta ebay da te come venditore, come non farti sospendere gli account che ti avverto oggi è molto facile essere sospesi, perdere il negozio, perdere gli account, ma ci sono molte teorie, centinaia di teorie attorno a questo, io resto è la mia opinione che fino a quando fai un buon lavoro, offri un ottimo customer service, il cliente è felice, grossi problemi non ne dovresti avere. Quindi la prima cosa da fare è vai su ebay, leggi tutte le politiche, ti lascio anche il link eh, assicuriti di non violarle e di non dare l'opportunità a ebay di farti fuori perché se possono lo fanno il mercato è un altro errore comune il mercato dove si opera la maggior parte delle persone inizia sul mercato USA sul mercato degli Stati Uniti perché è il mercato più grande ma anche quello più saturo e quello con più potenziali problemi che magari puoi approfondire in un altro video tra l'altro, iscriviti al mio canale perché affronterò argomenti sempre più dettagliati sul dropshipping che ti permetteranno di iniziare a avere un business di successo con un investimento minimo. Quindi, se sei interessato, iscriviti ora, poi lo dimentichi e cominci a seguire. Posterò 2-3 video a settimana. Ma tornando ai mercati, quello che io consiglio personalmente, che ho potuto vedere nei miei riscontri, nei miei test della mia esperienza, come faccio dropshipping su eBay da un anno e mezzo con ottimi risultati. Eh, di favorire il mercato europeo, l'Europa ha un sacco di mercati grandi come il mercato francese, il mercato tedesco, eh, il mercato italiano un po' meno, se ti posso dare una mia opinione il mercato francese al momento è il migliore, dopo quello tedesco, però in Germania ci sono dei problemi che non voglio approfondire in questo video, problemi fiscali, eh, il mercato francese è tra i più grandi in Europa, eh, ti consiglio se vuoi iniziare, iniziare lì perché è davvero profittevole in questo momento secondo me molto più de dell'America, perché sono molti meno competitivi e l'ultimo per elenco degli errori che le persone fanno e li portano subito a fallimento è quello di non lavorare e non studiare abbastanza come ogni business devi lavorare duramente, che inizi lavorerai tante ore al giorno 6, 7, 8 ore magari 5 ore perché devi studiare, devi lavorare, ti devi formare eh, ed è importante formarsi degli altri perché se ti formi più degli altri avrai più vantaggio degli altri e so soprattutto migliori il tuo business, scali i tuoi negozi. Quando io ho iniziato eh, ho perso diciamo il primo negozio per, per errori mie miei che avrei potuto evitare studiando di più, formandomi di più sull'argomento. Mi sono cullato. ho cercato di renderlo come business eh, passivo troppo presto senza studiare abbastanza e eh, ho perso il negozio. Ora ne ho Tre, quasi 4 e 4 sta per essere lanciato, tutti profittevoli e quindi eh, ho imparato i miei errori e ti consiglio di fare lo stesso. Formati. È pieno di risorse online su YouTube, sui blog, sui forum, davvero, non mancano, specialmente in inglese. Ma cosa serve per iniziare a lavorare in dropshipping su eBay? Se tu volessi iniziare ora? Ti servono 5 cose precise. Prima cosa, un software gestionale. Io uso AutoDS, ti lascio il link in descrizione, è un software che ti permette di gestire il rapporto fra fornitore e ebay, ossia ti cambia il prezzo se tu usi un fornitore come eh, Aliexpress o Amazon, che è quello che principalmente uso anche io, Bangkok e tanti altri, China Brands, avrai bisogno di un software che ti monitora il prezzo perché se ovviamente dal tuo fornitore il prezzo varia in alto o in basso necessiti di qualcosa che lo sistema automaticamente nel tuo negozio perché non puoi farlo manualmente, specialmente se hai migliaia e migliaia di annunci o anche centinaia, è una cosa, un lavoro che manualmente non puoi fare quindi questa è la prima cosa che ti serve io poi tutti gli argomenti che ti sto dicendo farò un video per ogni argomento in modo da approfondire e darti tutti gli strumenti necessari per iniziare poi ti serve un account ebay ovviamente lo puoi registrare però se lo registri diciamo oggi ebay è molto più restrittivo sui nuovi venditori sospende gli account molto facilmente se tu ne hai uno datato magari registrato un paio di anni fa o se sei più fortunato dieci anni fa hai già un grosso vantaggio sinceramente hai un grosso vantaggio perché hai un account con un po' di storico, anche se lo storico è minimo o comunque è datato, quindi sarà meno probabile che ti venga sospeso. Eh, ti consiglio di iniziare da quello, non registrare, perché se poi vieni sospeso il problema è che eBay non ti permette di registrarti nuovamente e hai bisogno di altri mezzi per registrarti in modo, diciamo, non rintracciabile a te. Dunque, argomenti più, diciamo, complessi che non affronto in questo video. Quindi hai bisogno del software gestionale dell'account eBay di un fornitore, ovviamente hai bisogno di un fornitore che spedirà i prodotti per te, che penserà a tenerti in magazzino. Puoi scegliere se cercare un accordo con un tuo fornitore locale, magari, nella tua città, nel tuo paese, oppure di usare uno dei tanti negozi disponibili online come Amazon, Bangkok, China Brands, eh, J, Accadate, eh, tanti altri che trovi facilmente online. Molti dei software gestionali già ti danno una lista predefinita che puoi utilizzare e poi l'ultima cosa di cui hai bisogno è il duro lavoro, ti ripeto. Il duro lavoro è alla base, se tu non lavori duro non avrai risultati, non pensare che inizi una settimana avrai i risultati, in due settimane avrai i risultati perché bisogna tanto studio e tanto lavoro, ma è un business che ti può portare grandiosi risultati, te lo dico, io che nel mio anno e mezzo di esperienza ho visto molti lati negativi ma anche tante soddisfazioni, quando riesci a ingranare, riesci a costruire, puoi mettere quasi tutto a pilota automatico e avere un'entrata anche consistente senza troppo lavoro. Eh, ovviamente se non vuoi scalare i business io lavoro tutt'oggi, molto, perché sto cercando di scalare i business di ebay, sto aprendo sempre più negozi e voglio seguire altri obiettivi a lungo termine che ho. Se vuoi saperne di più iscriviti al mio canale, seguimi, posterò ogni settimana... Due o tre video sull'argomento dropshipping, ma non solo. Mi occupo anche di Amazon FBA. Ho iniziato a fare Amazon FBA. Mi occupo di azioni, di investimenti, di crescita finanziaria in quindi, se ti è piaciuto il video, se ti ho chiarito un po' di temi, mi fa piacere, metti mi piace e iscriviti al canale, perché ogni settimana pubblicherò 2 tre video sull'argomento di crescita finanziaria, dropshipping ebay e Amazon FBI. Diciamo che questi sono i tre argomenti principali che affronterò in questo canale. Mi farebbe piacere che ti iscrivessi in modo che possa aiutarti a darti dei consigli su un percorso che ho fatto, che sto affrontando sulla libertà finanziaria e vorrei che tu seguissi questo percorso insieme a me. Spero di rivederti presto, ciao!